Buongiorno a tutti, carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube, ben ritrovati in questa rubrica Un Caffè Conecchio. Quest'oggi vorrei concludere gli insegnamenti sul Abracadabra, questo nostro excursus, no? questo nostro viaggio che abbiamo fatto in mezzo alla magia tradizionale sia con elementi teorici di conoscenza dei principi universali, ma anche, avete visto, con istruzioni molto molto pratiche proprio, per metterci proprio le mani. Abracadabra abbiamo visto che, fondamentalmente, deriva dal significato quello che parlo, quello che dico, creo, quindi creo parlando, creo quello che dico, creo quelle, con le mie parole, mettetela un po' come volete, ma il significato di tutto ciò e quindi la sua applicazione è tremendamente potente. Io in questo video vi comunicherò alcune specific specifiche frasi, alcune parole, per scherzare le potremmo chiamare parole magiche. Perché? Perché non sono solo parole, per indicare questo. Sono parole dove dentro è racchiusa ovviamente la scienza delle lettere, perché voi sapete che ogni, ogni lettera è anche un numero, sempre. Per esempio, la Aleph è il numero 1, la Bet è il numero 2, la Gimel è il numero 3 e così via, va bene? La Lamed è il numero 30, la Yod è il numero 10, va bene? Eh, Kuf è il numero 100, va bene? Ogni lettera può essere anche un numero, questo è il concetto. Quindi, quando io vado a pronunciare specifiche parole, io vado a inserire dei codici nella realtà. Mm? Allora, questo, diciamo, mentre parlo, creo, in realtà non è una regoletta morale o delle istruzioni di come mi devo comportare per essere più buono, è la, come dire, espressione proprio buttata lì davanti agli occhi di tutti quanti di una delle leggi universali dell'essere umano, la parola che si fa carne, alcuni hanno detto, sempre la parola si fa carne, perché ne, nell'essere umano ci sono due organi sessuali. Il primo è la zona genitale, maschio e femmina è uguale. Il primo organo è la zona genitale, predisposto a generare figli nella materia. Il secondo organo sessuale è la zona della bocca, che come vedete ha una forma caratteristica di una caverna, è una lingua che può essere il membro maschile dell'organo, ok? Maschile e femminile insieme. E quindi la bocca è preposta per creare nei mondi spirituali. Tutti noi abbiamo anche una componente spirituale, non soltanto materiale perché nella magia la parola spirituale non significa qualcosa di morale e non significa neanche qualcosa di astratto. La parola spirituale nella magia significa che le unità, diciamo così, di base di quel mondo, di quel corpo, di quell'emanazione, ok? L'emanazione di base vibra a una velocità maggiore della velocità della luce, fin dall'inizio. So che piano piano ci arriveremo, va bene? Però questo è il concetto che differenzia lo spirito dalla materia. Mentre tutto quello che ha una base essenziale di vibrazione. Non dico gli atomi, perché gli atomi, in confronto alle particelle subatomiche e a eventuali teorie delle stringhe, eccetera, gli atomi sono dei giganti, capito? Però, diciamo, la struttura base, ok? Di questa realtà ha una velocità minore della velocità della luce. Minore. Tutti noi. Ecco che si forma, si genera la materia. Ed ecco perché gli antichi chiamavano uh, sia l'anima che gli angeli, che tutti questi mondi spirituali, i mondi di luce, è vero o no? Eh, esseri di luce, perché dietro a tutte queste paroline un, eh, ci sono alcuni concetti rimasti della scienza antica, della scienza antica quasi dimenticata, ma non del tutto. Cioè la scienza è di dire che si sta parlando della luce, che se assume... che se la velocità... Eh, io non vi posso dire delle particelle dei mondi spirituali, perché non sono dei corpi, capite? Non sono delle particelle. Però il concetto è questo, cioè se la velocità supera la velocità della luce, si parla dei mondi spirituali. E un esempio di questo ce l'abbiamo tutti nella nostra vita. Cosa? Il pensiero. Il pensiero, spesso, erroneamente viene detto, il pensiero è nella testa. E, e quando me lo dicono a me dico, ci sono dei gravi problemi, perché se il pensiero è nella testa, basta, cioè, mi, mi, mi scoppia il cervello. Cioè, io adesso sto pensando a una rosa, se è nella testa, <ride> boom, eh, capite, già c'è il cervello, già c'è la scatola cranica, già è tutto pieno, eh. Eh, quindi no, signori, non vi fate fregare da queste cose così superficiali che schiacciano l'intelligenza dell'uomo il, il pensiero non può essere nella testa non è possibile non è possibile che una cosa di un'altra sostanza sia dentro una sostanza diversa non so se mi sono spiegato ehm, non è possibile se io sto pensando a un camion, dov'è questo camion? va bene? è nella testa, no? Da questo discorso va da sé che noi viviamo, a, tutti quanti, eh, tutti quanti, nella nostra vita proprio sto parlando, viviamo anche una realtà spirituale, cioè una parte di noi esiste ma è fatta di luce, cioè è fatta di... Uh, è un piano e una dimensione che non ha corpo fisico, mi sono spiegato, perché le loro... Uh, forme essenziali, vibrano a una velocità che è maggiore della velocità della luce. Fin dall'inizio è questa la legge dei mondi spirituali. Eh, quindi, quello che noi pensiamo lo stiamo generando nei mondi spirituali. Ad esempio, se io penso una rosa, questa rosa mi si è adesso creata, anche a voi che state ascoltando, si è creata nei mondi spirituali. Ora, in questi mondi spirituali vivono anche delle entità, per esempio quelle che noi chiamiamo gli angeli. Gli angeli sono le anime, gli angeli sono l'esercito del cielo, sono le anime che tra l'altro ricordatevi che nell'antico cielo significa celato, nascosto, quindi nascosto a cosa? Ai cinque sensi del corpo fisico, nascosto alla materia fisica. Gli angeli signori sono quelli che generano e creano, proiettano ogni evento fisico della nostra vita. Ogni evento fisico che ti accade, cosa ti accade tra un'ora, cosa ti accade domani, cosa ti accade dopodomani, è come un proiettore, mi seguite? È come Ecco perché anche nell'antichità sempre era presente uno studio approfondito dell'astrologia, delle stelle, e degli astri, dei pianeti. Perché si era capito che quella luce che di notte vediamo in cielo delle stelle non è ininfluente sulla nostra vita, ma anzi è proiettori, sono dei proiettori del nostro sogno della nostra giornata, di tutti gli eventi che ci accadono, ricordatevi, è come un grande sistema di programmazione dell'intera creazione, dell'intero universo, veramente, e quindi, ehm, e quindi interagire, cioè conoscere le forze universali e capire come poter eh, cavalcare l'onda, capito? ti permette di non essere più vittima degli astri, ma diventare re degli astri. È una strada che uno fa, non è che accade da un giorno all'altro, ma se una persona non si sveglia a se stessa, se una persona non sveglia il contatto con il Divino, non sveglia il contatto con, i, con Dio, no? con Hashem, cioè il Dio di ogni cosa, il Dio di ogni vita, di ogni universo, l'unico Dio, ok? L'esistenza le, le, di ogni cosa, il principio primo e, e il principio ultimo, va bene? Sto dicendo di quella roba lì, non è religione. Ma se l'essere umano a livello percettivo non inizia a connettersi con il principio primo di ogni cosa, con Hashem, e ora vi spiego Hashem, Hashem cosa significa a livello esoterico, l'essere umano non fa questo, cioè non si connette percettivamente, io lo ripeto sempre perché se tu fai una religione, è come una pecora, eccetera, non è che ti servirà molto, perché a livello percettivo tu non hai veramente attivato la connessione con Hashem, tu semplicemente eh, segui un filone, chissà cosa stai connettendo, ma non so se mi sono spiegato, l'essere umano, eh, la dam, hm? ha la possibilità di connettersi direttamente con Hashem, direttamente con il principio divino delle cose. E quindi, uh, se tu devi da qualche altra parte, sei disconnesso di nuovo. Non so se mi sono spiegato. Se entri in un altro sistema di qui, di là, di su, di giù, uh, non importano le belle parole. Tu, comunque sia, non hai una connessione diretta con Hashem. Va bene? Qual è, quindi... Il discorso, di, il discorso è che ogni volta che noi parliamo siamo ascoltati, anche se fossimo in una stanza vuota, perché le forze dell'invisibile ascoltano ogni singola parola che tu pronunci sono comuni le storie anche magari dell'aldilà, del processo di quando uno muore, cosa succede, eccetera, tutte le storie che ci sono dei giudici che ti giudicano in qualche maniera e sempre uno di questi giudici ti dice queste sono tutte le parole che questa persona ha pronunciato e la lista di ogni parola che tu hai pronunciato nella tua vita. Questo, signori... Deve essere cavalcato. Dovete assolutamente diventare padroni delle vostre parole. Perché? Cioè della bocca. <ride> Perché è esattamente come mettersi, perdonatemi il termine, a eiaculare a destra e a sinistra tutti i giorni. Lo so che è un paragone forte, però in questa maniera ci si capisce veramente. Moltissime persone non hanno dominio sulla parola, che, che, la loro parola, non hanno dominio sulla propria parola. Dovete capire che quando pronunciate qualcosa con la bocca non è la stessa cosa di pensare le cose. Ecco perché vi ho parlato un attimo della metafisica dei mondi spirituali, di come funzionano e di che cosa sono veramente. Quando io penso a qualcosa, immediatamente io nei mondi spirituali sono lì, in quello che sto pensando. Ma appena pronuncio con la mia voce, ecco che creo un ponte. Creo il ponte tra il mondo materiale e il mondo spirituale. Ecco la potenza della parola. Ogni volta che io parlo sto pregando a Dio. Ogni volta che io parlo sto chiedendo a Dio. Sempre interfacciato da questo sistema interstellare degli angeli, delle forze della creazione. Quindi, si sì, presentano diversi scenari. Il primo è che io con le mie parole creo un cortocircuito della realtà. Ad esempio, facendo quello che si chiama la shon ara, la lingua malvagia, la lingua cattiva. Se io parlo male di una persona... Si dice che sono tre le persone che vengono ferite. Io, la persona che mi sta ascoltando e la persona di cui stiamo parlando male. Questo è il cortocircuito di cui vi dico. Quando voi parlate male di una persona, non dovete togliervi dalla testa. Che la parola è un mezzo di espressione. Io posso dire cosa voglio perché mi esprimo e quello che penso lo posso dire. No, pensare è una cosa, parlare è un'altra cosa. Non dovete credere che siano la stessa cosa. Se capite questo avete capito tutto quanto. Appena io posso pensare qualsiasi cosa, ma certo! Ma appena parlo abberà che avrà. ok? Cioè è immediato che quando io parlo per le forze del cielo io sto chiedendo, è un atto magico in realtà. Quando io parlo io sto chiedendo, infatti parlando anche in italiano, eh, non soltanto in ebraico o in altre lingue, in italiano. Parlando, io sto invocando tutte le lettere dell'alfabeto per poter parlare. Non so se mi sono spiegato da quanto è la situazione. Io sto facendo un'opera magica di creazione parlando, perché io non potrei parlare se non ci sono le lettere dell'alfabeto. Farei... Uh, uh, uh, giusto? Non potrei parlare. Quindi solo che io parlo, sto invocando, è un'invocazione. Le lettere dell'alfabeto, una per una, che mi compongono una parola. La parola ha dei significati che tutte le persone condividono, sono nella mente collettiva. E poi le parole diventano frasi, che a loro volta hanno un senso tutto generale della frase. Stiamo muovendo mondi su mondi mentre parliamo. Ma quello che dovete ben capire con questo video è che il pensiero è una cosa. Siamo nei mondi spirituali, sto in quei... diciamo, mentre io penso a quanto è bello New York, io in quel mondo sono a New York. Mi sto creando dei mondi spirituali, ma appena io parlo creo il ponte. Il ponte tra il mondo spirituale e quello materiale. Ecco che sto iniziando a manifestare quel evento, va bene? Allora, uno degli scenari possibili, come vi ho spiegato, è fare un cortocircuito all'esistenza. Il cortocircuito viene detettato dagli angeli e per correggere questo errore, tu la devi pagare questa cosa. Quindi, La lascionerà, parlare male di un'altra persona è esattamente come ferire un'altra persona allo stesso livello fisico uh, quindi è una cosa che si paga è una cosa che si deve smettere immediatamente di farla c'è anche un mio video sulla Shonara dove ci sono anche dei codici per riparare questo, questo cortocircuito da soli quindi ricordatevi che un altro, un, altro, un altro scenario è pronunciare le parole di un evento che tu non vorresti quindi di, di boicottarti praticamente no? Ti boicotti da solo perché un conto è se io penso una cosa e basta, un conto se io dico quella cosa che mi accadrà la pronuncio proprio, non so se mi sono spiegato. Quindi spesso siccome non sappiamo che le parole hanno potere di creazione sempre, noi pronunciamo a vuoto. Vi ricordate il mio esempio a vuoto. Capite? Così come se fosse incontrollato. Quando la nostra bocca è incontrollata, si dice che è, ne... che è mh, diciamo così, mh, posseduta dalle forze delle clipot, delle clifot, cioè delle, delle, dei gusci, sarebbe. Eh, perché non c'è la presenza divina, non c'è la tua consapevolezza. Nella bocca, in ogni parola che tu vai a pronunciare. Quindi, signori, ogni frase che dite, ogni cosa, sono sentenze. Sono sentenze che voi, siccome le parlate, inviate al sistema delle stelle. Non so se mi sono spiegato. Allora, gli angeli registrano quello che avete chiesto, sempre, e in base a questo avrete una risposta. Risposta, vi ripeto, negli eventi fisici di questa realtà. Adesso vi mostro, nella mia lavagna, le parole di cui sto parlando, perché in questa maniera abbiamo possibilità anche di entrare un po' nell'argomento meglio. Allora, in questa maniera voi potete favorire, oppure annullare, oppure distruggere oppure neutralizzare ogni vostra parola. La prim il primo codice di cui andiamo a parlare è questo qua, vedete? Il primo, beli neder. L'esoterismo e la grandissima conoscenza che c'è dietro a questo è che ogni volta che io pronuncio una frase, io sto creando, e quindi questo, questo codice, beli, neder, significherebbe senza voto, perché ogni volta che io parlo sto creando, e non solo però, praticamente tutte quelle volte in cui si parla e si fa una promessa. Si fa un voto, va bene? Ogni volta. Per esempio, che ne so, eh, eh, andremo stasera. Quindi, con questo codice specifico, voi potete annullare il voto, i voti che ogni giorno fate. Mi vorrei spiegare un attimo meglio, giusto un minuto agli occhi degli angeli e delle forze proprio della creazione appena io pronuncio un voto cioè per esempio, i voti sono per esempio io farò questa cosa io farò quest'altra io farò questo non importa che dite lo giuro lo giuro è ancora più forte no lo giuro sul nome eh, di dio ancora più forte ancora eccetera eccetera ma Ogni volta che voi dite, per esempio, dobbiamo andare a fare la spesa, sì, va bene, stasera andiamo, no? Nei mondi spirituali, voi avete anche parlato, avete fatto un voto, e nei mondi spirituali, diciamo, ne, nel, nel mare delle potenzialità, non lo so, chiamate come volete, questa cosa che voi andate a fare la spesa si è creata, veramente, si è iniziato a creare il flusso della possibilità, degli eventi, che voi andate a fare la spesa. Se poi voi non andate a fare la spesa, succede che questo nuovo mondo che avete creato, questa nuova possibilità che avete creato, viene distrutta completamente. Questo succede nei mondi spirituali. Si muovono così le cose. Allora io dico per esempio a mio figlio no? che dice andiamo al parco, sì va bene, oggi andiamo. Ho creato immediatamente un flusso, un fiume, voi immaginate che state creando fiumi. Ho creato un fiume della realtà, non sono innocente, ho creato, ho creato degli spiriti ho cre con la mia parola. Ho creato degli enti che mi manifesteranno questa cosa. Il giorno stesso non ci ho voglia, eccetera, e poi arriva la notte e non siamo andati, va bene? No. Secondo le forze del cielo, secondo gli angeli, tu hai distrutto. Non so se mi sono spiegato, ma andando avanti così giorno dopo giorno, noi diventiamo dei distruttori di mondi. Cioè, quello che magari in altre tradizioni si chiama karma, no? Non so se mi sono spiegato, perché a volte uno non è consapevole che sta creando degli squilibri nell'universo. Non è consapevole, sta dormendo con gli occhi chiusi tre volte. Non è consapevole, ma ve lo sto spiegando come funzionano le leggi del cielo e collegate alle leggi della Terra. Allora, non siete innocenti davanti a questa cosa. Mi seguite? Avete solo detto una parola, cosa volete che sia? È... Perché agli occhi del cielo, quando voi avete detto, sì, lo farò, oppure faremo questa cosa, sì, agli occhi del cielo voi state, avete creato un fiume, avete fatto una dichiarazione, avete creato un fiume degli eventi. Se poi non rispettate il voto che avete fatto, avete distrutto un mondo. Mi sono spiegato com'è che funzionano certe cose, guardate che, non so chi ve le dice queste cose qui, eh. Ponete molta attenzione, perché cambiando queste cose vi cambia la vita, vi migliora la vita, smettete di creare cortocircuiti nella vostra giornata, nell'esistenza. Perché iniziate a conoscere le leggi del cielo. Allora, ripeto, quando voi fate un voto, che non significa per forza io giuro, eh, quando voi fate un voto con le parole, non con i pensieri, con le parole, per esempio... Eh, devo ordinare una stanza no? metterla in ordine eh, oggi voglio oggi ordino, voglio mettere in ordine la stanza arrivo a notte non l'ho fatto allora mi metto a corsa anche fossero le 11 di notte e lo faccio perché? perché rispetto alla mia parola io l'ho detto che lo farò e lo devo fare proprio per questo motivo cioè perché non è sempre possibile che io poi, anche se, ripeto, l'indirizzo deve essere questo, cioè di dare potere alla tua parola e di capire che se ormai ho creato un flusso e poi lo distruggo, ho creato una... Mi, segu, mi seguite? Ho creato uno squilibrio. E andando avanti giorno dopo giorno, le persone non hanno potere sulla propria vita, ma proprio per niente, sono schiave degli eventi. Ma questa parola... Serve per annullare questo fiume che vi ho detto. Quindi, ad esempio, oggi ordinerò la mia stanza. Berlin e der. Senza voto, però. Quando dite Berlin e der, il fiume. Oggi metto in ordine la mia stanza. Immaginate cosa si crea, no? Il fiume degli eventi. Un mondo ho creato. Berlin der, fiume. Si è completamente spento, perché ho dichiarato all'universo che non faccio voto di quel che ho detto. Non è un voto. Mm? Tante cose, signori, noi le diamo per scontate perché siamo esseri umani, no? Ad esempio la falsità, l'ambiguità, il fatto che dico una cosa ma tanto non la volevo dire, eccetera. Ma davanti alle forze universali non è così. Non sono delle forze umane, non hanno il linguaggio ambiguo degli esseri umani. Questa parola quindi vi salva assolutamente da tantissimi casini. Ogni volta, prendete l'abitudine, la, ogni volta di dichiarare quando avete detto farò questa cosa, no? Facciamo questa cosa, sì, sì, perfetto. Oppure anche da domani inizio, sempre, non importa, sempre bel inder. Subito dopo lo dovete dire, però, non un'ora dopo. Deve essere immediato. Quindi, per esempio, da domani inizio questi esercizi, bel in er. Senza voto. Allora voi non create più questo squilibrio di cui vi stavo parlando. Capite i codici come funzionano? Ora, non andiamo ad approfondire lettera per lettera, se no non, non ci finiamo più. Potete anche dire in italiano senza voto, come si dice, insomma è una parola italiana, però vi ripeto, questi sono codici. Mm? Eh, neder, ad esempio, è la mm, nun, cioè la prima lettera è la nun, cioè la fertilità di qualcosa, per esempio della parola che ho appena pronunciato. Dalet è una porta, la porta verso cosa? Verso la materia? Verso... no, resh, verso la testa, verso il mondo del pensiero. È come se tu gli stai dicendo, guarda, questa parola, questo fiume, questo fiume fertile, non che ho creato, lascialo nei mondi del pensiero. Ho... Come si dice? Il ponte creato dalla mia parola l'ho tolto. Mi sono spiegato? L'ho tolto. Beli neder. Ritorna nei mondi, del puro, nei mondi del pensiero. Ritorna nei mondi spirituali. Non voglio che questa cosa che ho detto manifesti un evento nella materia. E questo è valido per qualsiasi ambito finanziario, di amore, di qui e di là, va bene? Quindi, due cose, eh, mi raccomando. La prima è essere più consapevoli della propria parola ed essere più consapevoli che quando voi pronunciate farò questa cosa, voi avete dichiarato un voto, sempre. Avete creato un fiume e se non la fate lo distruggete. Quindi, il prima, la prima cosa dovrebbe essere, come dire, rispettare sempre la vostra parola sempre la seconda cosa, un aiuto quando capite che comunque non siete sicuri che lo potete rispettare. Neder. Seconda frase magica sempre, cioè che abbiamo questo utilizzo magico, eccola qua, has Questa frase qua vedete? Has ve shalom. Quando è che la pronunciate questa? Quando avete detto una frase brutta, una sentenza di morte, una sentenza di incidente, una sentenza di qualcosa che non volete assolutamente che si manifesti. L'avete visto? È una cosa diversa. Non è che è un voto, no? Qui non c'entra il voto. C'entra, per esempio, una cosa brutta che avete detto. E allora, Has ve shalom... Allora, in italiano sarebbe, che ne so, tradotto così in italiano, che il cielo non voglia, no? Che Dio non voglia, voi potete dirlo anche in italiano, che Dio non voglia, ok? Però, has ve shalom è, è, è la parola che invece io vi consiglio di imparare. E sempre pronunciatela così, non ve ne fregate, perché has... Invi, in, in, in, allora, una cosa, un piccolo segreto. Quando avete pronunciato qualcosa di cattivo, di brutto, voi avete creato, vi ricordate? Quando dite, per esempio, stai a vedere che, non lo so, si, forse non dura molto la relazione tra quei due. Avete creato, non avete espresso il vostro pensiero. No, avete creato, la parola crea, non esprime pensieri, crea. <ride> Quindi anche a volte, devo, sapete quante mamme... La buttano a volte per sbaglio sui loro figli, anche sui figli di qui di là. Se pensate va bene, ma quando pronunciate gli state facendo sentenza, sempre. Quindi le cose brutte non si pronunciano ad esempio, mai. Quindi ad esempio a volte se pensate una cosa che potrebbe andar male, quando poi andate a pronunciare, pronunciate la cosa opposta, quella positiva. Mi sono spiegato? Per esempio, che ne so, uh, ma vedrai che quei due troveranno un accordo e, e staranno molto bene insieme. Non importa. A livello di parola, se vi volete esprimere, esprimetevi in questa maniera. Sempre. Perché, anche per quanto riguarda voi, per esempio, dovete superare un esame, oppure una persona deve affrontare un viaggio, eccetera, eccetera, no? Eh, state attenti a quello che pronunciate, va bene? Però, se avete inavvertitamente pronunciato una sentenza, qui siamo alle sentenze, negativa su di voi, eh, su un'altra persona, eccetera, immediatamente, come questa, eh, immediatamente dopo che l'avete pronunciato, il segreto è nel suono della sh, della s. Eh, quindi, ehm, che Dio non voglia... Non va bene. Dovete metterci il suono sh, sh. Per esempio, lì nella zona di Napoli c'hanno una parola magica bellissima che è sh. Allora, quando avete pronunciato una cosa negativa dite sh, sh. Perfetto. Il segreto per bruciare, sh è un suono che brucia, S, sh, eh, sono, in questo caso sono uguali come suoni, perché tutti e due hanno questo scopo, va bene? Sono diversi, ma in questo caso veramente, se voi fate ssh, per esempio quando, mm, quando fate uno starnuto, quando una persona fa uno starnuto, sempre indirettamente crea spiriti iracondi, della rabbia, perché è un movimento così forte che immediatamente tu crei degli spiriti di, di, di rabbia, eh, che ovviamente ritornano sempre da chi l'ha creati, no? Appena tu dici salute, mi seguite il suono s, salute, fium, questo spirito si brucia. Allora, quando voi avete detto, uh, facciamo un esempio, no? Mm, il marito deve andare fuori in auto, no? E, e uno dice, ma che, e, ora va là, chissà, no? Che gli succede un incidente, shalom. subito va bene, così si usa, ok? Sempre perché. In questa maniera, siccome appena io ho detto chissà se gli succederà un incidente, ho creato il fiume, un fiume immediatamente di questa possibilità. E, e se io non lo estingo, questo fiume, in questo caso non lo brucio, questo fiume continua. Allora, per esempio, continua e poi, che so io, tra sei mesi, questo fiume ha preso anche altri ingredienti, di qui di là, di su di giù, altre parole, di qua di là, di su di giù, e magari il marito potrebbe avere un incidente sul lavoro. Guarda che funzionano in maniera strana questi fiumi, eh? Ma funzionano, sempre. C'è una canzone che fa fiumi di parole, no? È azzeccatissima, come canzoni. Quindi qui, diciamo, il potere magico sta nella parola SHH. E addirittura vedete in questa formula, ci sono tutte e due, addirittura, no? È molto potente questa frase. Brucia qualsiasi cosa di brutto che avete per caso pronunciato. Quindi, vedete, per tutti c'è un insegnamento magico e poi c'è, diciamo, l'aiuto, ma non è che uno d'ora in poi pronuncia tutto quel che vuole. E... Calma, va bene? Anche qui c'è un insegnamento, cioè non dovete pronunciare una cosa che non volete mai che accada. Mm? Uh, no, dicevo, se non volete pronunciarlo così voi, però, almeno, dopo che avete pronunciato ditelo, perché c'è la S, va bene? il contrario Hashem. Bezerat ah, che tra l'altro, vedete, scusate, non ve l'ho detto però qui si invoca il principio di chesed quindi misericordia veshalom e della pace la cosa che ho creato, per esempio l'incidente di qua e di là, no? Che con la misericordia del cielo, no? Raggiunga completamente la pace, si estingua. è tutto... shalom significa pace, no? Chas ve shalom. Questa qui è l'opposto. Bezerat, non è Bezerat, Bezerat la, sarebbe la S di rosa. Bezerat, Hashem. Significa che Dio, uh, in italiano, che Dio lo voglia. Mm? Bezerat Hashem si usa sempre, vi dicevo al contrario di questo, cioè si usa sempre quando tu hai pronunciato qualcosa che tu vuoi che accada, qualcosa di molto positivo che tu hai appena pronunciato, Bezerat Hashem. Bezerat... Inizia con la B, che è la prima lettera della Torah, B. Ed è anche la, la lettera di Barah, Berachah, Bereshit, cioè inizio, benedizione, creare, Barah, Barah. Bria, il mondo della creazione, significa creare, signori. E Tav è l'ultima. Quindi, capito, io voglio che... Quello che c'è nella testa, questa cosa che ho pronunciato, il segreto... Vabbè, non importa tutto, però, mi si manifesti fino alla TAV. Tutte le lettere fino alla TAV. Fino alla materia. Vorrei proprio che mi si manifesti. Hashem. H, Shin, Mem. La H è la vita. La Shin è il fuoco. E la Mem è l'acqua. Quindi la vita che tiene insieme il fuoco e l'acqua. Quando, quando si dice Dio, sarebbe bellissimo che ogni volta invece di Dio, che è una parola che altro non serve a nulla, si dice Hashem. È bello perché significa questo, la vita che tiene uniti il fuoco con l'acqua. Anche perché il fuoco è anche la nostra parte intellettuale, la nostra parte di... e l'acqua è la nostra parte istintiva, le nostre emozioni profonde. La vita che tiene unito il fuoco con l'acqua, Hashem. Hashem, è bellissimo questa cosa, però a parte questi, eh, questi significati, Beserat Hashem, se lo pronunciate dopo una cosa positiva, vi ripeto, subito dopo, voi questo fiume lo potenziate 10 per, lo mettete sotto l'influsso di, di Dio proprio, cioè capito? Lo rafforzate moltissimo. Ehm, tra l'altro, vedete, Besiata di Okay. Bessiyata Dishmaya, questa qui ve l'ho messa insieme perché ha lo stesso identico, uh, lo stesso identico um, scopo, cioè di rafforzare il fiume delle tue parole che hai creato, però è aramaico e significa, vedete, significherebbe praticamente con l'aiuto del cielo. Quindi, Bessiyata Dishmaya, non è ebraico, è aramaico ed è leggermente diverso, non è proprio uguale, cioè diciamo che mentre qua Bezerat HaShem mh, proprio come dire, mh, vi connettete proprio con Dio direttamente, no? Qui è come se sempre vi connettete con Dio, però vedete che sempre c'è Bet, Tav, vedete? Non è un caso, eh? queste robe qua non sono un caso, e poi Aleph, cioè capito? Dalla creazione, Bet, Tav, va bene? Bet, tav, Aleph Perché c'è Aleph? Ora vi spiego subito Perché poi c'è Dishmaia Allora Mentre questo vi connette proprio a Dio Hashem, capito? Significa il nome Hashem significa il nome Non ha un altro significato particolare Però avete capito l'esoterismo Quando io dico Hashem Comunico con la totalità di me stesso Totalità Il fuoco e l'acqua E la vita in mezzo Ma il più e il meno e l'uguale nel mezzo. Tutto. Cioè, quando dico Hashem, mi connetto con le tre polarità. Più, meno, neutro. Sempre. Ma, siccome qua è la frase aramaica e significa con l'aiuto del cielo, in questo significato tu ti, tu ti vai a rivolgere proprio a questa ingegneria spirituale di cui abbiamo parlato. Vedete perché poi ne abbiamo parlato. Degli angeli e delle forze del cielo... Quindi, quando io dico di Shmaya è come se io mi riferissi a quel sistema interstellare degli eventi, agli angeli direttamente, e gli dico, eh, con l'aiuto del, delle forze, ecco che questa cosa che io ho detto, che questo fiume creato dalle mie parole, si rafforzi e si manifesti per davvero. È una frase potentissima, ma perché c'è Aleph, vi dicevo? Bet, ok, tav, ok, ma perché... e, e perché dalla bet al tav, quindi da bet significa creare, tav significava l'ultima lettera, vi ricordate, la materia, e poi alef, sempre con l'aiuto di Dio, perché se io levassi la alef, ok, questo di che anche lui ha la A finale, lo vedete, tutte e due hanno la alef finale, ce la devono avere, perché altrimenti sarebbe... Come se io mi rivolgessi agli angeli senza rivolgermi a Dio. E diventa una forma di idolatria. Perché io mi rivolgo agli angeli, ma non a Dio veramente. Eh, da sempre l'umanità si è inchinata di fronte alle forze naturali, di fronte alle forze celesti, chiamandogli dei, eccetera, eccetera. Praticamente si è inchinata di fronte agli angeli, chiudendo di fatto il rapporto con il creatore, il rapporto con Hashem, con la totalità di te stesso, semplicemente eh, quando tu ti inchini davanti a una delle forze, davanti agli ide a uno degli dei, eccetera, eccetera, tu non sei più connesso con, mm, con Dio, va bene? Non sei più connesso con Hashem. Ed ecco perché entrambe devono assolutamente avere la Aleph finale. L'ultimissima è una benedizione. Baruch Hashem. Vedete che meraviglia? Quando è che si usa Baruch Hashem? Beh, semplicemente quando una cosa è successa davvero. <ride> benedire, benedire, oh, benedire le cose che ti piacciono significa aumentarle. Benedire gli eventi che, che ti sono favorevoli significa dargli potere, dargli amore, dargli benedizione. E allora appena sentite, qui è sul sentire, appena sentite una notizia molto bella si dice Baruch Hashem, che è una vera e propria benedizione, ok? E quindi appena uno dice, per esempio, la, la figlia deve fare un esame importante, ok? Dai che l'esame lo supererai sicuramente, Bezerat Hashem, vi ricordate? E poi dopo, il giorno dopo vi dice che l'ha superato, che è stata bene. Oh, Baruch Hashem, va bene? Così funziona. Con l'amore si dice così. Perché ho benedetto questo successo. Ho benedetto una cosa bellissima che mi è accaduta e, e, e non siamo abituati a benedire la nostra vita, ma è un'abitudine assolutamente intelligente, capito, da, uh, da compiere, perché tutti questi fiumi... perché io vi ho parlato di un fiume delle vostre parole, ma voi capirete che ci sono <ride> tanti fiumi in realtà che si attivano continuamente? Ecco, allora renderti consapevole dei fiumi che tu attivi con le tue parole significa iniziare a essere ehm, proprio veramente a comando del tuo destino perché più tu ti connetti veramente ad Hashem e più che tu non solo le vedi le forze celesti vedi le forze della creazione ma con le tue parole tu Inizi a muovere i fiumi esattamente laddove tu vuoi che si muovano, capito? E, e questi codici che vi, ho, che vi ho trasmesso assolutamente possono cambiarvi completamente la vita. Eh, perché? Per questo motivo. Perché iniziate a, a aumentare i fiumi di manifestazione, i fiumi spirituali che poi, grazie al ponte no? delle parole, vanno a manifestazione. E invece distruggete, estinguete, seccate <ride> i fiumi che non volete assolutamente, ok? Per esempio, uh, se per sbaglio avete detto una cosa brutta, ma vi è capitato sicuramente nella vita, se per sbaglio avete detto una cosa brutta, addirittura riguardo a, a, al figlio ad esempio, no? Vi è mai capitato quella sensazione interiore di dire, oh cavolo, ho detto una cosa bruttissima, speriamo solo che non accadrà mai, perché se accade è un problema. Vi è mai capitata questa cosa? Cioè, che ormai era partita una cosa e vi siete accorti che effettivamente avete detto una cosa brutta per una persona che gli volete bene, no? Ma intendo, intendo non, non che l'avete offesa, eh. Intendo proprio sugli eventi, per esempio, che ne so, ehm, su un volo di un aereo, su, su un viaggio in macchina, eccetera. E per sbaglio avete pronunciato una cosa... Vi è mai capitato di sentirvi un po' smarriti? Cioè di dire, e ora, boh, chissà come faccio. Speriamo solo che non accada perché ho sentito che, che ho parlato. Ecco, adesso, carissimi amici, avete delle vere armi in mano delle vere armi, in questo caso chasve shalom, avete delle vere armi per iniziare a prendere potere sulla vostra parola, perché la vostra parola cambierà. Si inizierà una vera riparazione della bocca e le vostre parole inizieranno ad avere un altro tipo di potere, Ed ecco che, piano piano, se riconquistate il potere della vostra parola, devo dire, le persone che vi circondano iniziano a vedervi in un'altra maniera, cioè spontaneamente iniziano ad avere rispetto di voi, spontaneamente non si permetterebbero mai di offendervi, mai, Spontaneamente, ad esempio, se c'è bisogno di un aiuto, di un consiglio, vengono da voi Perché la vostra parola inizia ad avere potere Quando nella vostra vita vedete che ci sono le persone che si approfittano di voi Che, che, che vi offendono, eh, ma anche tanti che sparlano di voi, eccetera, no? Ovviamente si fa presto a dare la colpa a tutti agli altri, però in realtà quello che c'è alla base è che non avete potere delle vostre parole. E quindi magari, che ne so, per farvi sentire urlate, o fate delle sceneggiate emotive, o tante altre cose, ma quando si parla delle vostre parole eh, la bocca è un macinino automatico. <ride> e, e una persona così non ha potere. E le persone che ti circondano lo percepiscono che tu non hai potere, capito? E nessuno si, si approfitterà mai e, e cercherà mai di andare contro, eccetera, di una persona che ha potere delle proprie parole. Perché ricordatevi, un essere umano che ha potere sulle proprie parole inizia ad avere potere anche sulla co-creazione del proprio destino. So che il video è venuto un po' lungo, ma dovevo assolutamente parlarvi appunto in una maniera molto precisa riguardo a questo argomento. Perché adesso abbiamo chiuso questo capitolo della Bracadabra, ma se voi davvero capite quello che ci siamo detti, io sono sicuro che la vostra vita inizia a cambiare da così a così subito. Dalla prima settimana di Messa in Pratica. Benedizione a tutti quanti, carissimi amici. Mi auguro davvero che questi insegnamenti siano per voi una benedizione, siano per voi una luce che risveglia la vostra luce e siano per voi una vera chiave di libertà. Baruch Hashem.